Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti tipo Abracci. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, panna per dolci, miele, burro, uovo, vanillina, lievito per dolci, cacao amaro e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 La farina, il lievito, la vanillina, un pizzico di sale, le uova e la panna per dolci. È necessario che la panna sia fresca e non vegetale. Adesso azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. A questo punto prendiamo metà dell'impasto, riponiamolo in frigo avvolto nella pellicola trasparente. Dopo aver tolto metà dell'impasto proseguiamo mettendo il cacao amaro nel restante impasto, chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e posizioniamolo in frigo per mezz'ora. Dopo aver ripreso le due forolle, stacchiamo dei piccoli pezzetti e formiamo dei cilindri. Tagliamoli a tocchetti da 8 cm e mettiamoli da parte. Ripetiamo la stessa cosa con l'impasto scuro. Tagliamo anche questo. E andiamo a formare i nostri abbracci. Facciamo due C. E li andiamo a incrociare. Speriamo così per tutto il resto del composto. I nostri biscotti poi li andremo a mettere in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i nostri biscotti andiamo a infornarli in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servirli. biscotti tipo abbracci. Grazie e alla prossima ricetta!